howdy everyone i'll joy here uh well we're doing this video because we're talking with uh, gino maradei after i shared the the what youtube uh is doing for us uh, sicilians like uh, translating sicilian when you put uh, subtitles uh, on your videos right and uh, we he wasn't sure i haven't tried it but he wasn't sure if uh, if uh, Sicilian would be translated uh, properly or anything like that, or would be translated uh, at all. I'm gonna try three Sicilians, okay? One from Catania and uh, and Messina area, one from Palermo, and the other one from uh, where I come from, which is Enna, all right? Okay. Uh, e allora cominciamo con Granisi. E soggino, e così vediamo, vediamo se potevamo fare questa traduzione in siciliano. Perché noi oggi, da parte di un impegno, noi parliamo siciliano in maniera nostra. Parliamo di dichiarazione catanese, e tu sai, tanta gente di di Messina, tutti parlano di chi era così. E quando arriva a Catania e si arrabbiano, e dice Che ti pare che siamo, ma che vita siamo, e gamma, se no torno coppa. Torugno, eh. E a Palermo, invece, a Palermo, invece, parlano così. Io signore Palermo, che vedi, sta la mia, ragazzi a mia, che che fa su scuola, da quando si mangiava stacca i sede. Se sì, con l'orologio lo il bastone, la caramella nell'occhio, il che fece, ma vada, lo vado, lo si fa chiamare, non tutto lo si fa chiamare. Ma vediamo che succede con questo. Eh? E allora ora parliamo tanti di Nesi. Come vedete, a Enna noi è nuova, un dicimo ennesse, dicimo tante volte ci mettiamo a girare davanti a scusate perché. E così siamo noi. E allora, ora vediamo come fa la traduzione. Cerchiamo il siciliano, cioè cerchiamo il siciliano e vediamo che succede. Ok? Allora, augurami buona fortuna, signor Gino Maradeo, ok? okay. <laughs> arrivederci. Eh, eh, se non arrivereci, arriva all'unici, ok? Eh? Oh, as we say, over there, dirty? <laughs> ok, ciao a tutti, vai se